Oggi andremo a fare questa recensione di questo set dispenser per nastro da pacchi Bene ragazzi, partiamo con la sigla e iniziamo subito con l'unboxing Allora, ragazzi, nell'intro mi sono sbagliato, non è una, una recensione ma bensì un unboxing, diciamo quasi recensione. Bene, prendiamo un taglierino oppure un qualunque cosa per aprire questa plastica. Mi presento il mio amico taglierino, che il taglierino non ha nulla però fa il suo scopo. Vedete, il taglierino non ha nulla ma lavora bene lo stesso quindi apriamo il pacco ecco qui togliamo tutta questa plastica da senza distruggere nulla possibilmente ecco qua ecco qui all'interno troviamo ben due pacchi di nastro adesivo più un terzo che è questo qui inoltre ehm, come molti di voi si staranno chiedendo, beh sì, ma come funziona? In effetti me lo stavo chiedendo anch'io, ragazzi. Eh, nulla, sono riuscito a trovare le istruzioni che non, av non avrei mai pensato che fossero queste qui. Ora me le studio un momento e vediamo come funziona insieme. Ragazzi, mi sono studiato le istruzioni, istruzioni semplicissime, facili da usare e spero di riuscirlo ad usare allora per quanto ho capito qui c'è una lama quindi credo che questa sia solamente una protezione infatti via la protezione questa è semplicemente una lama questo qui si abbassa vedete questa parte qui in metallo si abbassa si prende il nostro scotch eccolo qui si porta al di fuori fino a qui sopra così ho capito poi si abbassa questo e dovrebbe funzionare teoricamente ora non resta altro da fare che testarlo solamente e ragazzi ho trovato un pacco diciamo da imballare con tutti i piccoli vecchi componenti allora quindi si dovrebbe mettere così questi due qui sopra e me lo dovrebbe imballare teoricamente ok il pacco è un po' malformato però dovrebbe farlo quindi si dovrebbe tenere qui così e si dovrebbe appoggiare da una parte e poi tirare okay. ok qui non funziona ovviamente perché il pacco è più deformato che mai però ci importa il suo funzionamento poi si fa così e si dovrebbe staccare ok ci sono riuscito non so come ci sono riuscito riproviamo facciamo un'altra prova che questa non è una prova per nulla attendibile Ecco qui, qui dietro c'è già una parte diciamo scocciata un po' di scotch e prendiamo un taglierino se lo riesco a trovare probabilmente non un cacciavite e tagliamo questo scotch per poi rimetterlo taglierini non ne ho quindi il pompenso userò questo speriamo vada bene uguale dai fai il suo lavoro un po' piccolina però fai il suo lavoro ok apriamola anche nei lati così apriamo del tutto la scatola ok è aperta del tutto sta al contrario ora proviamo a richiuderlo richiudere la nostra scatola con questo aggeggino sempre ammesso che io, non che io riesca a farlo funzionare ok ok così praticamente ho toccato la fotocamera ok deve andare così così e così ok questo è il nostro imballaggio diciamo Direi di fare un paio di prove anche su magari qualche altro materiale. Magari ci serve per unire due pezzi di legno. Ok, cosa che non ci servirà mai, e cosa che non ci servirà mai e che non dovremmo mai fare, però potrebbe essere. Quindi proviamo. Curatevi di pulire bene la parte su cui andrete ad applicare il nastro e poi applicheremo il nostro nastro proviamo ad applicare il nostro nastro su queste due parti di legno se non mi incollo prima tutte le dita e se ci riesco ok sembra funzionare no non funziona manco per nulla perché usando la parte è sporca non ho attaccato ok riproviamo manteniamo la parte la parte interessante, ecco qui. ecco qui e tiriamo ecco fatto come possiamo notare le due parti si sono incollate ovviamente se lo tiro se ne va via Li mettiamolo, proviamo a legarlo in una maniera che non si non si tolga facilmente quindi tiriamo così imparando ad usarlo Pian piano Ok, mettiamo così Prima mi era venuto proprio perfetto Praticamente Ora invece sto facendo Un po' di fatica Ok, vediamo così Ok, ho esagerato un po' troppo, forse, però più o meno ho capito come funziona, oh, infatti l'ho fatta sfilare, e... vabbè, un così, proviamo a fare una linea qui, scollarle devo fare un po' di fatica quindi direi che il lavoro è riuscito bene ora togliamo tutto questo da qua lo toglierò off camera e poi procediamo con il cambio del nastro e ora andremo a parlare di cambio di nastro cambio di nastro non notate tutto questo un ombrobio che ho fatto io praticamente basta semplicemente poggiare due dita qui due all'estremità dello scotch c'è un dedito a vestimenti dello scotch e si sfila un po' con fatica però si sfila, ecco qui si abbassa la parte metallica vedete questa parte qui, si abbassa e si fila ok ora ho fatto un no, obbligo. Proprio... taglierò subito tutto questo obbligo che ho fatto lascio un piccolo <ride> proietto qui così almeno non si incolla tutto quando voi inizialmente provate questo utensile, potrete notare che lo scotch va un po' più di qua o un po' più di qua. Per centralizzarlo c'è questa rondellina, ecco. più la stringete e più la muovete. Quindi praticamente funziona di, da, diciamo, da regolatore. Ora, per inserire il nostro nuovo rotolo appena comprato, eh, lo inseriamo semplicemente qui sopra e spingiamo in avanti. Ok? Poi prendiamo questa parte, questa qui nera, non so se riuscite a vederla, questa parte qui nera, molto semplicemente la tiriamo, abbassiamo questa levetta e la portiamo su, la portiamo su, la tiriamo fino qui sopra. Ora vi faccio vedere con quest'altro rotolo, perché mi sembra praticamente inutile aprire un altro rotolo se ne ho già uno aperto quindi l'ho tolto facciamo finta che questo è il nostro nuovo rotolo lo inseriamo fino a battuta poi abbassiamo la parte metallica prendiamo il nostro nastro lo tiriamo facciamo andare in battuta la parte metallica lo tiriamo fin sopra fino a qui ok quindi, ora studiamo anche un po' il meccanismo di come funziona semplicemente noi quando andiamo a mettere il nastro questo rullo girerà ok così poi quando noi ecco lasciate le impronte quando noi andiamo a stappare, semplicemente applichiamo una, una, una piccola pressione qua e il nastro si strapperà da solo vedete poi si ritira su fin qua e si riprende a scocciare ovunque allora per il costo che ha ragazzi io ve la consiglio oltre a questo rotolo di scotch la scocciatrice chiamiamola così e usciranno anche altri due rotoli di scotch vi lascerò un link in descrizione con tutti questi prodotti non di questa marca simili e mi raccomando restate sani e iscrivetevi al canale ciao belli